Allora, buonasera potremmo iniziare questo incontro eh, su l'iscrizione del piano dei campioni del nostro comune. Allora, intanto se c'è possibilità eh, i proprietari o, o i gestori, o i campionisti che si vogliono raccontare qui che nei posti, nelle sedute del Consiglio è dove è più facile per dialogare con il microfono e dare Sergio già era mani. e ma lo allora c'è possibilità di... Ma non so. se ma non Allora, io continuo il, il lavoro che abbiamo iniziato già martedì scorso, un lavoro che abbiamo iniziato dal CUA, dal piano del Arisio, che stiamo portando avanti e stiamo cercando di migliorarlo del, quello per quello che è partito. Per quello che è partibile. Sperando, sperando di poterlo portare presto la formazione del Consiglio Comunale per mettere in modo il, il discorso turistico e ricettivo del, del, del nostro territorio. Oltre il QA, ma risultante importante che sicuramente può portare benefici al territorio e alla nostra economia locale, sicuramente è la qualità dei campi che esiste sul nostro territorio e che esistono mai da, da anni, ci sono partite eh, a posizionare comunque, fanno ufficio al nostro territorio con eh, la che il comune di Araga se un piano dei campeggi la paga si il fondo comunque pagava a le spese e la presentazione di un'intera distribuzione poi ci sono state le elezioni c'è stato un periodo di fermo su questa cosa però era l'intenzione dell'amministrazione del comune di del presidente della commissione di previa tutti a tutti. anzi, due. Sì, brevemente perché credo che sia i consiglieri che siete presenti sono tutti abbastanza esperti della cosa. Le, I campeggi che sono sorti in modo piuttosto spontaneo, non solo in questo diciamo non c'è un'eccezionalità, per perché fino al 1985 non esisteva una legislazione specifica. Solo nel 1985 la regione Lazio ha fatto una legge, la legge 59, che... Disciplinato tutto il tema di carteggi e prevedeva all'articolo 10 che i comuni facessero delle varianti ferrofono per, per inserire le aree di state un'area aperta e all'articolo 27 diceva che le strutture esistenti in quella data dovevano essere inserite in queste varianti. Purtroppo um, per molti anni solo tre comuni di tutto il Lazio hanno fatto questa variante, un tentativo c'è stato qui anche qui a tarde perché eh, una struttura credo e abbia chiesto il commissario Tatta per l'attuazione di questa legge, e il commissario Tatta ha fatto anche una rilevazione che però non è stata mai trovata l'attuazione. Alla luce di tutto questo, quando dopo la legge 13 eh, si è fatto il nuovo regolamento regionale il numero 18, e, pur essendo stata approvata la legge 59, è stato mantenuto in vigore gli articoli 10 e 27 proprio perché non era una sala, non era una E successivamente è stata fatta anche la legge 14 del 2011 che ha disciplinato anche le modalità organistiche dell'assistenza leggi. Sostanzialmente, lo dico brevemente per non farlo troppo lunga, questa legge prevede che il Consiglio Comunale con due diverse procedure, con una prima procedura per i le strutture esistenti a quella data, definendo anche quelle che sono ante 74 e quelle che sono post 74. Perché questo altro è post 74? Perché la data della prima entrata in vigore di una legge che eh, normava eh, le zone di rispetto al progetto del è una legge del 74, la legge regionale, che è addirittura precede il partito del basso di quindi perché? Perché la legge dice che tutte le strutture che sono, eh, sono ante 74 sono comunque da inserire nel nostro strumento urbanistico. Tutte quelle che sono post 74, cioè successive all'entrata in vigore della normativa del tutela, possono essere inserite solo se sono conformi all'interno all del sistema. Questo diciamo, per questa realtà non è comunque un problema in quanto il piano resistico prevede la possibilità che ci siano dei campeggi sia all'interno dei 200 metri sia delle, cioè nelle zone vincolari è, pre è prevista la possibilità comunque di campeggi e di tenere. Poiché comunque questa attività, come ha detto il Presidente, questa attività sia di regolazione e sia successivamente di, di, di fare una attivi le, I due elementi di cui parlavo sono primo la penetrazione, la pura e semplice penetrazione mi pare che è un dell'articolo 3, dell'articolo 3 della 14. Dell successivamente dopo questa penetrazione va fatta la variante elettroniche quindi in questo caso, allora dicevo, l'amministrazione la, ha fatto una convenzione con la VAEDA che è una convenzione non, cioè, che è stata fatta con diversi anche già arrivati alla, alla protezione definitiva della variante e per, cominciato da giù, intorno fondi per Arte cioè, sono diversi comuni con questo la parte di questa convenzione e, e quindi la FAI per mio trattore ha, ha presentato questa prevenzione che consiste nella prevenzione delle strutture esistenti nella verifica dei cioè vincoli che ci sono, nella verifica L'altra volta quando si è fatta la commissione che si ricordava è, è nato il problema di una struttura che veniva inserita nel presentato dall'ufficio eh, come struttura campeggistica, alcuni consiglieri ritenevano che non avesse queste caratteristiche, però, non si fa la realtà neanche noi come fare un considerato diciamo, perché non, era, non ci risultava che avesse le organizzazioni Mi pare che la versione che adesso venga portata alla popolazione viene ricondotta dalle strutture eh, realmente dotate su tutte le autorizzazioni e quindi credo che si possa velocemente fare questa prima fase. Penso che a differenza di altri comuni di cui ci stiamo occupando, il comune di Abia abbia anche una possibilità piuttosto veloce di fare la seconda fase. Per quale motivo dico questo? Perché molto spesso i comuni non hanno una destinazione di grande valore a Campinci. Per cui quando si fa la variante, si introduce una zona nuova di cui bisogna provare a dire tutte queste discussioni. Siccome invece il piano di aree, di area, per quello che io ho visto, ha già una, una destinazione a Campinci, basta eh, la variante, deve solo dire che quelle aree passano a quella zona. Tutto il tema di definire gli eh, indici le altezza e distanze e i requisiti. Che è, superato, eh, che è superato e che quindi non, non diventa oggetto un di una detaticante trattativa con la regione come è stato per altri colpi. Si dice a poi la zona di Alpiggi ce l'avevamo il piano, perché ci 15. Questi, queste zone le passiamo a Caprici, già le 15, già visto il calcolatore, quindi dovrebbe essere anche piuttosto semplice la fase successiva. Perciò nel nostro piano regolatore, nostro regolatore, c'è già la classificazione di contesti, però non sono individuali. Per il 21 posti letto che comincia tra 30 turisti in casa del del breakfast 6300 sono da 3 quindi il 95% delle presenze vanno a carpeggi considerate che la statistica che un turista all'interno del di un spende mediamente 50 euro al giorno e questo lo spende non solo all'interno della nostra città ma solo è facile e i conti le loro strutture dati hanno sbagliato di più di euro tutto, anche opzioni, che con soprattutto la macchia di perché facciamo un po' di altri fuori, e loro reggire regine, occupano all'interno delle 5 strutture circa 250 mila Quindi sono realtà importanti, il è la seconda forma di turismo, muove circa 60 milioni di presenze, e la reggione purtroppo ha delle grandi rispettive, delle grandi aspettative che prima di maggio sono state intraprese, anche a causa delle cose che diceva i pittaglioni in su dell'amministrazione. Per cui secondo me questo punto il, la loro legittimità urbanistica dovrà essere poi un primo punto anche di sviluppo, su quello che diceva lei, anche di qualificazione delle strutture e di accoglienza migliorativa del turista. Oggi il turista che fa in una struttura vera aperta chiede sostanzialmente i servizi, che sono quindi l'amministrazione, la la la la il bar, il comune, la nazione, la, e, diciamo, il comportamento, strutture più quindi il MoB o il Casaporto su questo si può ragionare a questo poi, per quanto riguarda i difficili di tirare l'occupatura c'era la voce di disciplinarmi per quanto riguarda case Casaporto, c'è la voce di un giornale di disciplina e quindi, Quello che avevo chiesto era l'assistenza del Comune anche nella soluzione loro, da quest'anno, non c'erano anche di forzare la tasse del giorno quindi, insomma collaborare con l'amministrazione la cioè, questo è un primo passo per poi dare loro la possibilità di diventare anche la città turistica tutti gli effetti, di soltanto la loro città a servizio dell'amministrazione. Quindi pensiamo con questo, come ho detto, quando di ragiono, cioè, pensiamo con questo, come è una, una collaborazione è una con l'amministrazione la anche nella promozione, magari collaborazione con l'attività di promozione turistica, sotto suo fede politica di promozione del territorio, anche perché poi gli enti vanno a salvare loro, che essere, e quindi è chiaro che vogliono una promozione stradale corretta, i servizi di comune. Dei, dei, dei, quindi noi sostanzialmente questo chiediamo, abbiamo fatto importante, ringraziamo solamente questa amministrazione che ha avuto una particolare attenzione all'istituzione di questa all cameretta, chiediamo anche noi che noi like cominciamo un passaggio veloce perché poi l'amministrazione anche perché ha... A volte ci si chiede perché è tanto importante questo, è importante veramente per la una legittimità, ma tanto per fare un piccolo esempio, se cioè, la loro impresa deve andare a chiedere un finanziamento, ma ovviamente per un'automobile aziendale, un'automobile, devono andare a ringraziare il loro meglio personale, perché non avendo una senso di sovoletta, chiaramente nessuno ha nessuno, nessuno, nessuno un posto, cioè finanziamento, non posso accedere al finanziamento comunitari, non possono farlo. Quindi è un punto veramente importante per dare un piuttosto sviluppo. A... Allora, grazie. Grazie al dottore Raffaella. Una domanda al dottore Raffaella. Noi come amministrazione penetrando il piano dei 2010 non andiamo a sanare quello che è stato creato all'interno dei 2010. È normato a parte... Io ti voglio sì, spiegare... Perché... Questo è come una variante per il che può decidere che una zona agricola di diventa una zona di dinastica. ma se uno in quell'area agricola prima aveva fatto un abuso fino al giorno in cui la variante non è approvata risponde di quello che faccio. sono due cose diverse, diciamo, a una certa data quella zona diventerà a campeggio. tutto quello che è avvenuto prima eh, chi l'ha fatto risponde che se ha fatto, si è fatto la se non l'ha fatto che abbiamo affrontato e su questo siamo abbastanza ferrati perché il comune di che ha fatto questa marea è stato il comune di Fondi che, che erano sotto sequestro addirittura, quindi diciamo la procedura sono due cose completamente diverse, questo è un vano elemento di legge, paradossalmente vorrei dire si potrebbe verificare la situazione che un'opera così avanzata fatta fa prima, viene demolita, e poi sulla base della norma normativa può essere riconosciuta. Ho fatto un esempio: la nostra è proprio il Un'altra una che il discorso cioè, noi oggi dovremmo già provare questo piano. C'è di un presentato da voi, è già in grado di essere approvato? No? Certo, possiamo... La, la progettazione sì. Poi è chiaro che invece la variante al piano va, diciamo, sì, ci si deve lavare un attimo, però sono comunque due fasi diverse che vanno fatte. Anche perché, lo dico, per, per, nella fase di variante al piano potrebbe contenere anche altre modifiche, cioè, per essere chiari, questi ai sensi di legge devono essere inseriti nella variante, ma poi una variante è una variante, cioè, potrebbe anche sviluppare un altro dibattito, un'altra discussione, un'altra cosa. Grazie. Poi se questo campeggiatore eh, si innamora della zona e vuole fare un passo migliorativo, può passare l'unica all'interno dello stesso complesso, ma non va diventare quella che era inizialmente una mm -hmm. in un bunker. e le altre perché dice che non devono essere male. Nelle... Però capisco il senso di quello che si è detto, perché dire un cucino di una vera significa anche cose diverse di qualità, di modo di essere date. Io credo che in questo che ci siano due problematiche. La prima è che, quello che diceva già il Prospero Mario prima, in una situazione di precarietà è chiaro che l'investimento è sempre fatto con la manina, sia che... Parte economica, si è in ragione della non certezza di questa cosa, per quando una cosa non è tranquilla, non viene. dire Credo poi cioè, che questo film tecnico, che una serie di, di normative che stanno venendo fuori, non da ultimo quella che entrerà in vigore verso, verso la fine dell'anno, sulle nuove norme antincendio, sicuramente porterà a una riqualificazione di queste cose perché le cose a cui lei si riferiva che io ho visto forse anche di più mi immagino che non appena si applicherà il regolamento benissimo, che un modo che non che tutte le strutture devono avere certificato la, la qualità dei materiali, gli impianti e questa roba molte di quelle cose che abbiamo visto in giro bisognerà che, che vengano modificate diciamo che c'è un aggiustamento via via in base a l'altro le la, la, elemento che potrebbe essere risolutivo è se finalmente la regione nazionale riuscirà a risolvere questo problema delle casa mobili perché la casa mobile va incontro al tipo di esigenze del turismo di cui parlavamo e allo stesso tempo però fatta in un modo non per dire, un po' d'artico diciamo in, modo, in un modo tradente per però oggi almeno dopo tre anni e la discorso caso è toccato perché secondo me c'è una chiarezza amministrativa le, le, le strutture per arrivare a un investimento in queste, in queste cose ci vuole una, una chiarezza amministrativa. Si è fatto il tentativo la volta scorsa, è stato dichiarato il a mio parere anche il discorso di questi distanziali che hanno un più il più grande nel il discorso della casa ma comunque ci sarà un, un altro aspetto un'altra Non tenendo conto di dove proviamo a partire. No, allora, se parliamo di sosta sostacamper come possibilità di tenere il rimessaggio sì. rotte all'interno del campeggio, giusto è disciplinato già dal regolamento, che i cappeggi possono tenere delle... Oh, il discorso della sosta sostacamper è un'altra cioè un categoria, come c'è il campeggio cioè di battito turistico, c'è una categoria che si chiama che è disciplinata, si può stare da, da due ore private, però c'è come dire, una cosa che noi contestiamo, per spiegare meglio, perché il regolamento? Perché il regolamento si dice che queste sostegate le, le possono fare solo i comuni, che è una cosa un po' strana di e particolare. Ci sono state varie battaglie per far cambiare il regolamento, perché quello lui è un mercato, già quello della sostegata ma sono, cioè le categorie del principio sono tre, la sosta carriere, il parteggio e il villaggio turistico, quindi è una categoria che per adesso nella privatizzazione non c'è perché le strutture che ci sono sono tutti in parteggi, i in villaggi non ci sono sosta cargere. Il comune potrebbe anche introdurre questa categoria individuale, dobbiamo sapere però che in questa fase si portano individuare solo su, su terreni comunali di iniziativa comunale che è un grosso limite che speriamo venga con so No, non, non è che c'è un limite. Quello che noi come associazione vediamo nella variante potrebbero essere introdotte anche altre aree, questo l'ho detto già cioè, Siccome però le aree esistenti sono normate dalla legge 14, per cui se sono in zone anche vincolate, siccome sono strutture esistenti, la legge prevede che le zone anche nelle zone regolate non sono. Assomani. Se l'amministrazione intende inserire all'interno della variante anche nuove aree, quello che chiederemo, ma non per evitare lo sviluppo, per evitare un ritardo popolazione, che vengano inserite aree eventualmente dove non sono presenti i vincoli. Perché mentre una variante che contempla in aree vincolate solo le strutture esistenti va a perché la, la, la legge 14 dice che possono essere quelle esistenti inserite, una nuova potrebbe una serie di accertamenti, serie di basso, una serie di variate di specifici diverse. Quindi, se le aree nuove oh, sono aree che non modicate in zone vincolate, non ci sono problemi. Se solo in zone vincolate, forse sarebbe il caso di cercare con un confedimento a parte perché avrebbe un livello più poco complicato. Lo stesso dico, quindi, anche se voi andate a variare i metri che oggi andiamo ad attuarci, se sì, voi, in questo caso, se vuoi comprare una decente, torna in basse e via... dovrà fare un ambiente successivo. comunque, fuori oggetto. Cioè per noi in questi in, questa... in, questa... in questa realtà, abbiamo visto le aree già di proprietà e già organizzate a cioè Le aree che noi abbiamo inserito sono le aree che risultano per l'organizzazione delle che hanno le, le... le strutture. Diciamo. perché tutti i bambini, giovini... ma ah, questa è la zona che loro per interessa, però devono essere strutture le chiaro, ha... il... la persona che mette tra... la Romania, all'Argentina, non, non può sottolineare, può arrivare, può portare, può, arrivare, può arrivare, arrivare, no? cioè, pagare il giusto, e cos'è? meno nel pre-pontamento, se vuoi, non si vanno il giusto, le banche che già sono le banche che tutti conosciamo sono anche più restive al riciclo quindi anche a vedere il campeggio, cose che noi sistematicamente abbiamo fatto con le nostre personali risorse il sistematicamente l'aggiornamento per l'annuncio e quant'altro è, è sicuramente una cosa che ci è costata di per accostarci ben parliamo ancora di più Però, se non sappiamo dopo 30 anni chi siamo, rischia di che non c'è il nostro futuro né possibilità di investire in un momento in cui soldi non ce ne sono. Per cui volevo avvertire, volevo notificarvi che in presenza di questa crisi probabilmente il credito è diventato, anche per i ronali meno ambienti motivo di falsa eleganza. Quindi siamo in una situazione abbastanza... Da una parte non possiamo fare investimenti perché siamo, siamo sulle ginocchia. In più non sappiamo chi siamo, sono 30 anni che stiamo così, ma forse un certo, una certa fetta del mercato oggi ci chiede. Quindi, per cortesia, le nostre visioni sono certamente autonome e legittime, magari si, se fossero anche nel breve sarebbe fondamentali. Grazie. Grazie. Il, se non ci sono altri interventi, sì, Allora io mi sembra che se ho capito bene, il diciamo, piano per la specie che vuole diciamo, non prevede l'allargamento dei carpenti esistenti. la rinnegazione... La ok, questa rinnegazione, questa, cioè, questa modalità non include anche un dei carpenti più esistenti. E' un'altra una domanda, eh, se, in questo periodo a invece, voi avete visto altre zone di diciamo, sviluppo per risorgere già dei nuovi di nobile, no, o quanto questo dovrà essere fatto dall'amministrazione, da perché questi sono un po', po contestato. da, da, da, da, da. Cioè, però, però, già prima, la convenzione del dell'amministrazione non la della che prevedeva una collaborazione per il e della federazione, d'altra parte non poteva, non poteva prevedere una cosa diversa perché non è che il comune può delegare a un privato o a un'associazione privata delle scelte che sono sue. Quindi questa eh, convenzione e questa prevenzione si dedica ad essere la fotografia dell'esistenza. La seconda fase, che è quella della variante al del piano, come ho detto prima è la fase può essere visto anche nelle cose nuove con le attenzioni di cui ho parlato prima noi saremo in piena collaborazione, avremo la nostra piena collaborazione ma parassi in quella fase è una fase autonoma dell'amministrazione che non può essere dedicata all'amministrazione. Allora si consiglia a dire sapere una la fotografia Di, di, di, se ci sono gli abusi all'interno dei campeggi o comunque gli abusi vanno comunque poi localizzati nelle varie tracoliche che noi, insomma, sono state adesso, se sono state localizzate o no, non lo so voglio appunto su questa cosa come era com la, la vita allora questa come diceva la stessa è una più quindi se tu credi le carte c'è solo tornei i gruppi e niente di quello che diciamo che questa serve per dire che quest'area è occupata da un percorso, per decidere volumi che ci sono sopra e nella variante si dirà in quest'area è possibile fare il campeggio con gli indici previsti dal per la quello che c'è attualmente come è stato fatto è un tema che non riguarda questa variante, riguarda le singole persone nei loro rapporti con la sanatoria, con la giustizia non, non è una sanno per non è una dei, dei volumi e delle nostre città grazie voi avete, non l'avete di tutti quelli che sono qui che hanno detto che è scato, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. okay. eh, non è un è un è ma... e quindi è una materia che mi, mi appassiona da anni, nel senso che comunque mi sono occupato fin da quando era commissionario del regionale. Rispondo subito al Capraro, in ordine alla votazione eh, no? sul uh, quanto è stato uh, un commissionario, anche se il regime di Commissione ha fatto. di, di alla produzione di questa prima fase che è una vera conduzione dell'attuale e sicuramente potrebbe essere un'opportunità in tutti i territori questo che non abbiamo, al contrario per della eh, grande capacità recettina che c'è in strutture albertiere che sono presenti sul territorio, il paese in il comunismo di Venezia, questo costituisce un elemento fortemente la sottolineare perché però per esempio, il dirigente eh, problema dell'area urbanistica per me è una osta alla, alla immediata condizione in aula per quanto riguarda le altre domande che sono state fatte in ordine a eh, quello che può essere realizzato Eh, unire le due fasi, campeggi e cua, sono in due posizioni diverse: in due fasi diverse, nel senso che nella eh, prima parte dei campeggi va approvato questa perimetrazione che è solo un atto per iniziare il procedimento della, della regolarizzazione e del lo sviluppo di, di queste strutture. Perciò se Tra l'altro noi abbiamo una, e questo mi fa fare eh, i numeri che ci dà l'associazione, insomma sono numeri importanti, anche se posti di noi abbiamo deciso con l'amministrazione, abbiamo preso un contro, Il sistema, però è vero per, per che i comuni ormai non hanno più risorse, perciò comunque questa tassa è una tassa che può, può dare quello che prima sentivo dal vettore, cioè guardare per una cosa di più a livello turistico, per incoraggiare la gente. Un risultato importante a breve sulla nostra grazie. Sì, io ho un'ultima parola questo intervento, eh, appunto mi sembrava doveroso almeno, tra di non di di portare, se cioè, verranno presentati e preparati gli anni, di portare eh, in commissione questo passaggio della realizzazione, perché la è una diciamo, un primo passo. ¡Gracias! interagendo con chi si vorrà in futuro occupare di turismo, possiamo veramente far crescere queste strutture. Sono... In passato mi sono si rifaceva lo spazio, se uno ad oggi i mezzi ci sono riesce a organizzare qualcosa che, che copre le quali specifici e le trasferte specifiche, tanto per rispondere alla persona che era so. molto mm. precedentemente, credo che sì. anche le vostre strutture sinergicamente con chi fa già turismo sul territorio potranno in futuro effettivamente darci una grossa mano, a quel punto quella tassa per il turismo avrà. Grazie, grazie per l'intervento a tutti e sarà mio impegno ovviamente di portare questa cosa alla prossima Commissione del Consiglio.